Bambini, genitori, bao e miao, cani e gatti, è giunto il grande, grande momento, incomincia il mio film a puntate, nessuno si muova, nessuno si distraga, a me gli occhi, chi è di scena? io, Topo Gigio, io vado, vado subito, sì. Yeah, <laughs> <laughs> did hey.